coloro che sono sensibili al fascino degli audiolibri eh, sono persone forse diverse da quelle che si limitano a leggere. Eh, molti mi avevano chiesto, ma farai l'audiolibro? Siccome io appunto parlo sempre di audiolibri, dico, ma farai l'audiolibro del tuo libro? Quindi sono molto contenta di annunciare ai miei lettori eh, che c'è l'audiolibro. Mi piace pensare che, eh, che ci saranno altri lettori e ascoltatori che raggiungeranno il mio libro che magari non, non l'avrebbero letto se, se non fosse stato registrato con, con una voce vera. Eh, quindi sì, eh, le mie lettrici poi sono soprattutto donne, come in realtà le lettrici in generale in Italia, però nel mio caso particolarmente, quindi mi immagino tutte queste donne che ascoltano il mio libro magari in macchina, andando in bicicletta, andando al lavoro, eh, facendo le, le incombenze tristi che purtroppo eh, ogni tanto facciamo solo noi o soprattutto noi e mi mette allegria questa cosa. È stato come passare dall'altra parte della barricata, nel senso che io sono una grande appassionata di audiolibri, ne leggo in continuazione e sono anche molto critica o anche molto fan di alcune voci. Quindi per me la voce di un audiolibro è fondamentale, a volte addirittura è almeno importante tanto quanto se non più del testo stesso. E quindi ero felicissima eh, di, di registrare l'audiolibro del mio libro, ma ero anche molto emozionata e molto consapevole della responsabilità, perché mi immagino che, non so, mi immagino che tutti gli ascoltatori di audiolibri siano eh, pignolini e facciano le pulci come faccio io. E quindi... Eh, mi, ero, mi ero preparata, anche se forse non lo dovrei dire, perché poi magari ascoltando l'audiolibro uno dice, ah, si era preparata e, e, e questo è il risultato. Mi ero preparata tantissimo, avevo fatto, questo non per l'audiolibro ma per la radio, però un corso di edizione. E avevo anche iniziato a fare un corso di lettura ad alta voce. Poi mi sono resa conto che, che non lo so, io non sono un'attrice, forse era giusto che facessi l'autrice. E quindi l'ho letto come avrei letto una storia ai miei figli, l'ho letto e mi sono appassionata. E devo dire che leggere un audiolibro un libro è quasi bello quanto ascoltarlo. Quindi bello, bellissimo. Trovare le voci? No, non è stato difficile perché in qualche modo le voci ce le avevo in testa, sapevo esattamente come parlavano tutti i personaggi... E in qualche modo eh, realizzare e dare voce vera ai personaggi è stato molto divertente. Ovviamente, rileggersi in questo modo così capillare e eh, intenso e non distrattamente, come quando magari uno si rilegge, eh, è un'operazione tosta. Perché poi io sono ipercritica quindi ogni momento dicevo: Eh no, vabbè, ma qui questa parola non doveva essere così, ma no, ma questo dialogo non è credibile. Quindi, eh, come dire, sono un Provata da questa esperienza, eh, però no, ecco, dare le voci è stato, è stato divertente ed è stato quasi naturale. Gli audiolibri sono grandi perché io credo che siano l'iperbole della bellezza del libro: nel senso che leggere un libro eh, rispetto a vedere un film è molto bello perché te lo immagini. Ascoltare regala un ulteriore tassello di immaginazione, come se amplificasse la possibilità di immaginare le cose e, e quindi è come se il superpotere dell'immaginazione che ti dà un libro fosse, fosse esteso anche all'ascolto.